Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! In questa ventitresima domenica incontriamo un testo significativo, inerente ai rapporti fraterni nella comunità cristiana. Tra le varie indicazioni, ecco quelle del Vangelo di oggi, la correzione fraterna, l'autorità della Chiesa, a cui è dato potere di legare e sciogliere, quindi la potenza della preghiera fatta insieme. Noi ci soffermeremo in particolare sul tema della correzione fraterna. Parlando di correzione fraterna, partendo così da un aspetto in generale, possiamo dire che a volte la sua importanza è un po' trascurata. Eppure la Chiesa l'ha annoverata tra le sette opere di misericordia spirituale, ammonire i peccatori, proprio per dirci che saper dire le cose, saper correggere e anche diciamo lasciarsi correggere è un'opera di carità, quante volte si tace purtroppo per il quieto vivere, per paura che l'altro se la prenda male, per salvaguardare noi stessi, o meglio, si tace con il diretto interessato, ma si parla, anzi, se ne sparla con tutti gli altri, ed ecco così espertoni di taglio e cucito, linguacciuti tremendi, che sfasciano le comunità, le famiglie e le amicizie. Quanti problemi? Nella vita a causa del non saper parlare chiaro, del dire, non dire, dire mezze cose, tacere e gorgogliare nell'interno. Insomma, che grazia, che sapienza, quanta bellezza nel saper dire senza aggredire, nel saper dire la verità con carità. Sì, perché sono due sorelle, se le separiamo facciamo disastri. La verità senza la carità è come una spada che trafigge la carità. Senza verità e buonismo sterile. Andiamo al testo. Matteo organizza le parole del Signore secondo una precisa gradualità. Non si tratta di tappe giuridiche da seguire pedissequamente con freddezza e legalismo, ma ci vuol far comprendere la gradualità che deve essere intrisa di carità e di delicatezza e di tatto per cercare di recuperare l'altro. Infatti ciò che conta non è tanto spiattellare agli altri le cose, ma aiutarli a prendere consapevolezza. Se io non prendo consapevolezza del male commesso, come potrò cambiare? Come potrò ravvedermi? Quindi Gesù da che cosa parte? Parte dal dirci se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te. Che bello, Matteo chiama i cristiani fratelli. Potremmo dunque dire che la correzione fraterna è definibile anche fraterna correzione. Perché? Perché prima della correzione viene la fraternità, cioè il sentirmi fratello dell'altro. Sant'Agostino, parlando della correzione, diceva tutto parta dalla carità e tenda alla carità. Cioè noi non dobbiamo fare i giustizieri della notte che arrivano per abbattere, riprendere con fredda durezza. No. Noi siamo chiamati ad essere fratelli e sorelle gli uni degli altri, cercando di volerci bene, di recuperarci quando imbocchiamo strade sbagliate. Qui non c'è l'orgoglio da difendere ma un fratello da guadagnare. Gli vai incontro perché gli vuoi bene, hai a cuore la sua salvezza e cerchi di aiutarlo. Sì, il rimprovero cristiano non è motivato e animato da spirito di condanna o recriminazione, ma è mosso dalla sollecitudine per il bene dell'altro. Quindi, prima di correggere qualcuno, sarebbe bene vagliare bene i sentimenti e le motivazioni che ci spingono a volerlo correggere. Per difendere l'orgoglio ferito, per fargliela vedere, per spiattellargli in faccia le cose o per aiutarlo per cercare di farlo crescere nella via del bene? Allora, se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, quindi vuol dire se uno sbaglia realmente, cioè qui non è che vado e dico che secondo me è sbagliato, ma senza alcun fondamento, qui si parla di una colpa. In ebraico il peccato significa ciò che è fallimento, ciò che mi fa fallire il vero bene, ciò che secondo la parola di Dio non è bene. Se un tuo fratello commetterà dunque una colpa contro di te che non vuol dire solo contro di te personalmente, ma contro di te cristiano, cioè contro di te, contro la comunità, contro il vero bene, vai e ammoniscilo fra te e lui solo. Ecco il primo passaggio. Stabilisci un dialogo personale, dagli modo di spiegarsi. Qui mi viene in mente un suggerimento pratico. È sempre bene partire da una domanda, cioè perché hai fatto questa cosa? Cosa ti è successo? È importante sempre dar modo all'altra persona di spiegare, di manifestare, di non sentirsi attaccata o giudicata, ma di sentirsi voluta bene, di dargli modo di aprire il suo cuore. E allora, una volta che parto dall'ascolto, do modo anche all'altro di spiegarsi, posso cercare di aiutare la persona a prendere consapevolezza del male che ha commesso. Così uno sarà motivato al cambiamento. Vi ripeto, il fine è il recupero della persona. E che belle le parole che seguono di Gesù. Se ti ascolterà avrai guadagnato il fratello. Qui si parla di guadagno, non di soldi ma di anime. San Giacomo dice che chi riporta un suo fratello dalla via della menzogna a quella della verità salva se stesso e copre una moltitudine di peccati evita che si propaghi tanto male nella vita di questa persona e di chi le sta vicino. Pensate, la correzione è talmente importante che San Giovanni Bosco diceva, se non hai un amico che ti corregga, paga un nemico perché ti renda questo servizio. Quindi si parte dal confronto personale, ma ci potrebbe essere il caso in cui la persona non ascolta. E allora ecco gli altri step che ci propone Gesù. Se non ascolterà, Prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni, cioè coinvolgi qualcun altro perché insieme si possa aiutare quella persona che è irretita nel male, che non è convinta, che magari si chiude orgogliosamente a capire che sta davvero percorrendo una via sbagliata. Allora non te lo dico da solo ma insieme a due o tre persone, due o tre fratelli e sorelle di comunità per aiutarti a prendere consapevolezza di te. Anch'essi dunque sono chiamati ad intervenire per aiutare la persona a capire che realmente sta sbagliando. Cioè il punto non è che ad esempio se io sto correggendo qualcuno parlo sempre solo io ma questa volta in compagnia di due o tre. No, i due o tre servono ad aiutare il fratello o la sorella a comprendere che il suo modo di parlare o di fare o di agire è sbagliato e quindi ci prendiamo cura di lui cercando di correggerlo insieme per aiutarlo a ravvedersi. Vedete, potremmo dire che si comprende meglio questo discorso se facciamo esperienza di chiesa, di comunità. Se in chiesa non andiamo mai o se andiamo soltanto alla messa domenicale, versione benzinaio dove attingo, faccio il pieno e scappo, mi viene un po' difficile capire questi passaggi perché gli altri per me sono i meriti sconosciuti. Ma qui Matteo sta parlando delle comunità che camminano insieme, quindi... L'eucaristia è il momento culmine dove si incontra insieme Gesù, ma poi si cammina e ci sono momenti formativi, uscite insieme, momenti di condivisione, di incontro, cioè c'è una vita di comunità. Non è detto che però la persona ascolti e allora ecco l'ultimo passaggio. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, l'ultimo atto, quindi parlarne con tutta la comunità, in modo tale che la persona definitivamente possa davvero mettersi in ascolto, cioè, guarda, te l'ho detto io non ti basta, te lo diciamo due o tre non ascolti, vediamo se ora con tutta la comunità, apri le orecchie e il cuore. Quindi qui è tutta la comunità che, chiaramente con amorevolezza, cerca di aiutare il fratello o la sorella a ravvedersi, a prendere coscienza che il suo modo di parlare, di fare, di agire, è sbagliato. Se non ascolterà neanche la comunità, dice Gesù, sia per te come il pagano e il pubblicano. Gesù ha amato anche i pubblicani e pagani, quindi vuol dire continua a volergli bene ma dissociati dal suo modo di agire, tieni conto che in questo momento in certe cose non ci può essere una comunione piena, quindi a livello pratico cosa significherà? Ovviamente bisognerebbe vedere caso per caso, ma mettere in atto tutti quei passaggi, tutti quei processi, perché la persona sia messa in condizione di capire che con questo suo modo di agire si sta autoescludendo dalla comunione con Dio e con gli altri. San Paolo, ad esempio, in una delle sue lettere arriva persino a invitare una comunità a prendere le distanze da una persona, ad interrompere i rapporti con essa, ma non con astio o con rancore, ma pregando per essa, continuando a volergli bene perché possa ravvedersi. Questo non significa buttare a mare qualcuno o tagliare i ponti, significa mettere in atto tutto ciò che può servire alla persona a ravvedersi e custodire anche la comunità. La Chiesa nei casi estremi arriva persino alla scomunica o a sospendere determinate persone da determinati servizi, Sempre con una finalità pedagogica, mai meramente punitiva, né tantomeno a mo' di sentenza senza appello, ma proprio per aiutare la persona a ravvedersi e lasciarsi salvare. In conclusione, miei cari, è bello chiedersi, e se fossi io a dover essere corretto? Quando gli altri correggono me, io come reagisco? O meglio, come agisco? Quanta umiltà ci vuole nell'accettare la correzione, convinti come siamo della nostra perfezione. Altre volte presi e preoccupati di difendere il nostro ego, la nostra immagine. È proprio qui, quando veniamo corretti, che si vede a che punto siamo con l'umiltà e la maturità. Come diceva un autore del secondo secolo, non alteriamoci e non indigniamoci quando qualcuno ci riprende. Se ci offendessimo saremmo degli stolti. La correzione infatti ha lo scopo di farci passare dal male alla via della santità. Che il Signore ci aiuti a riscoprire il valore della correzione, sia fatta che ricevuta. Un'opera di carità meravigliosa. Che il Buon Dio vi benedica tutti. Pace e bene.